Samera mera capra dance e na capra styles ja, Samera cabra desh in a cabra stai But cha puts chats puts cha puts cha puts puts chats puts chats puts cha cha putsugunuku nyuguru liga sunga no rabu nyaga renga raga soup mutsugu cha. è una capra staglia, è una capra staglia, è una sanga vanga, è una capra vanga, è una capra, capra vanga.